Ciao ragazze, colgo l'occasione perché sto facendo una bambola per rispondere a Barbara che sul gruppo, la scatola della creatività, quindi sul gruppo Facebook, chiedeva come eh, si fa a non arricciare le eh, parti curve, quindi quei disegni che hanno delle parti tondeggianti e allora siccome sto giusto appunto facendone una mi è venuto in mente di girare questo video, io sto realizzando un paio di ali per la mia bambolina, ehm, L'ho disegnata, la sto facendo insomma, è una settimana che ci sto lavorando tra progetti e prove, questo è il risultato, adesso non è, la vedete non è ancora finita, quindi la state vedendo in anteprima, dopodiché le metterò una stellina in mano, non, so, ancora, non ho ancora deciso, anzi fatemi sapere se sta meglio con in mano una stellina così o con in mano una stellina più grande a me piace più piccola perché si vede comunque sotto e dicevo non è non è ancora finita la, la bambolina però è la prima bambolina ehm, che ho fatto con le gambette rigide come vedete si possono piegare per metterla in posizione e anche le braccine sono come vedete rigide eh, Magari prima o poi, cioè, metterò poi una volta che avrò finito di fare la bambolina, troverete poi il cartamodello, lo troverete sul, eh, sul mio sito. Dicevo, come si fanno a risvoltare eh, quelle cose che hanno eh, delle linee curve? Allora, io giusto appunto sto facendo le ali, quindi ho messo la mia imbottitura e eh, ho cucito. Ho ritagliato, stando un po' distante dal bordo, qui ho un po' troppo soffa però, vado a definirla perché essendo spessa faccio fatica a tagliarla. Quindi vado a tagliare a mezzo centimetro dal bordo seguendo il disegno. In questa maniera, ok. Una volta che avete tagliato la vostra stoffa andiamo a praticare i tagli prima di tutto nei punti in cui eh, la stoffa forma un angolo quindi andate fino fino in fondo proprio vicino alla cucitura quindi uno qua uno lo facciamo qua io qua avevo iniziato a tagliare poi mi è venuto in mente di farlo vedere a voi poi uno qui quindi Andiamo fino in fondo, attenzione ovviamente a non tagliare la cucitura. Dopodiché, fatto questo, ah uno qua, in questo punto qua, quindi andiamo a tagliare proprio tutti gli angoli. Se ci sono degli spigoli, quindi se ci sono delle cose, mm, non so, un rettangolo, che ricordate di spuntarle, in questo caso ovviamente non c'è bisogno perché è sufficiente fare questi tagli proprio dove le linee si incontrano e formano un angolo adesso sulla linea curva per agevolare e non arricciare quando andiamo a risvoltare facciamo questi taglietti che io vi faccio vedere sempre quindi anche qui arriviamo più vicino alla cucitura possibile senza tagliarla e anche qui pratichiamo due tagli in più in questo modo non si arriccia. E lo facciamo per tutte le linee curve. Adesso io faccio un po' fatica perché... Ok. E andiamo a praticare. E continuiamo per tutto il percorso della letta siccome allora piccolo consiglio siccome io devo andare a incollarla perché ovviamente la vado a incollare sul dietro del mio angioletto così e non si vede io non ho, ho lasciato un'apertura cioè ho cucito tutto perché vado a fare un taglio aspettate che non riesco a posizionare la bambola stai lì. un taglio qui che poi verrà nascosto quando andrò a incollarla se dovete risvoltare quindi se state facendo una mantovana uno smerletto e dovete andare a risvoltare ovviamente tenete l'apertura sulla parte sulla riga dritta perché andare a cucire le linee tonde con punto nascosto mh, non si riesce viene, viene una schifezza e si vede dopodiché prendiamo il il nostro solito attrezzino questo io ho questo ne ho una collezione veramente perché li continuo a perdere vado a separare la stoffa bene perché non devo prendere la stoffa sotto dopodiché infilo e ecco bravale tirare nella speranza di non aver preso la stoffa sotto e andiamo a risvoltare allora, se come in questo caso non riuscite perché la stoffa è troppo rigida usate il gira rigira Girella, quello che avete a disposizione, spingete e le aiutate con la bacchetta. Male molto, ma molto bene. Molto bene. Ok, quando avete risvoltato con la punta, sempre delicatamente andiamo a tirar fuori le cuciture. Eh? E eh, non posso adesso. Che sto facendo una cosa che non posso disfare. Tirate bene tutte le cuciture. I punti come questi dove si arriccia un pochino vi basta semplicemente tirare, tirate bene tutte le fuori le cuciture, andate all'asse da stiro, se come in questo caso vi rimane un puntino non fate altro che smollarlo con il nostro solito attrezzino, non si disfa il lavoro, vedete, e voilà, adesso vado all'asse da stiro e vi faccio vedere come vengono. come vedete non si arriccia più, questa qua è una pieghetta che ho fatto col ferro da stiro, non vi preoccupate, però vedete che sono a posto, voilà, ciao!